Anziano Barizza. Ciao a tutti. Eh, per chi non mi conosce, eh, sono un freelance da poco tempo, meno di due anni. E mi occupo di consulenza di innovazione di ambito informatico, tecnologico, con un po' ho toccato con un po' di taglio sul eh, vabbè sono andato un po' con un po' di taglio anche su aspetti di organizzazione processi e così via e, più vicino grazie ok ok sento. allora eh, innanzitutto volevo condividere prima di andare nel, nel nocciolo eh, con voi due cose che eh, ho di cui mi sono reso conto, diciamo, in questa mattinata, in questi due giorni. Una è che eh, finalmente ho capito perché forse eh, sono ultimo in questa scaletta che, eh, giuro che nel momento in cui ho visto la scaletta ed ero ultimo, dicevo, caspita, cioè è un po' così, resti con l'ansia, la, la tensione fino alla fine, poi magari tutti saranno stanchi, eccetera, quindi invece, in realtà, diciamo, mi sono reso conto che diventa un po' un mettere insieme varie cose che poi sono venute fuori in questi, in questi due giorni e che qui trovano effettivamente... Ecco. L'altra cosa è che dall'intervento di Elena stamattina ho capito che in effetti la mia scelta di fare il freelance può essere inquadrata in quella del downshifting, nel senso che eh, la, la, lo schema era quello di cercare di ridurre la tensione precedente di certe attività. Detto questo, questi aspetti anche... Eh, cerco di riportarli in, questa, eh, in queste indicazioni che, che vi cerco di dare stamattina allora il tuo lavoro digitale è sempre a portata di mano cosa significa questo? Abbiamo visto in questi due giorni che eh, ormai eh, tantissime sono le attività che tutti noi facciamo e che alla fine hanno una, eh, un connotato molto digitale cioè si è parlato di cloud eh, molto più di quello che si faceva un po' di tempo fa tante attività, gli interventi fatti per anche la creatività online eccetera si basano su attività oggi ormai digitali allora, come fare per cercare di risolversi un po' ehm, i problemi della gestione di tutto questo? Eh, parto da una, eh, da una fotografia da un, che, che riprende eh, dal Freelance Camp di Roma dell'anno scorso, che per me era il primo in cui c'ero, in cui eh, probabilmente tanti di voi avranno partecipato anche a quel questionario che era stato diffuso, in cui emergeva questo, cioè il fatto che un'elevata percentuale di noi sostanzialmente condivide file, utilizza il cloud, utilizza la videocomunicazione anche se un po' meno di quelle percentuali, da 85%, così, ha necessità di programmare le proprie attività, ha ah, una serie di eh, esigenze che sono legate alla gestione di attività in digitale sostanzialmente. L'ultimo punto lo vedremo un po' più avanti. Allora, cosa significa questo? Significa che eh, il lavoro che è sempre, che diventa e che ormai è sempre più digitale comporta questi aspetti, cioè abbiamo sempre più strumenti, le app, le qualsiasi soluzione che esce eh, quasi quotidianamente a volte siamo presi e portati anche a vedere ma forse può essere utile per me e così via. Le piattaforme che ci sono, cloud o non cloud, eccetera, sono sempre più in crescita. Aumenta la nostra attività con le mail, cioè lo scambio di mail cresce esponenzialmente anche se qualche anno fa si diceva che bisognerebbe chiudere questo tipo di canale. E i files, quindi tutto quello che noi facciamo a livello digitale eh, si traduce sostanzialmente poi in files. Tutto questo ha un impatto, l'impatto è che mediamente alza il livello di confusione, se uno non è così diciamo, ben un po centrato nelle sue cose e si organizza un pochino, eh, il rischio di confusione se lo ritrova eh, quasi quotidianamente e diminuisce proporzionalmente il tempo che abbiamo a disposizione per fare altre cose, perché dobbiamo eh, cercare, consultare, verificare tutto quello che, che ci arriva, cercare di trovare cose che non sappiamo più dove abbiamo messo e così via. Eh, la, ehm, questo ci richiederebbe da un certo punto di vista di eh, cambiare atteggiamento, di cambiare modalità di lavoro e così via, ma... La paura di cambiare, cioè di usare strumenti diversi, di usare modalità eh, diverse ci frena perché spesso la paura è quella di eh, non, non essere più eh, focalizzati sulla cosa che stiamo facendo, il perdere tempo, perdere informazioni, perdere dati e così via. Alla fine quindi... Noi vorremmo, eh, ci piacerebbe avere tutto a portata di mano, ma la realtà dei fatti è che poi in tantissime situazioni ci troviamo a cercare nelle mail, perché me l'aveva mandata, l'ho archiviata, l'ho scritta da qualche parte, l'ho messa, ecco. Quindi questa è la nostra situazione spesso. Allora, da questo punto cosa si può fare? Eh, Proviamo a, eh, così molto velocemente, cercare di individuare alcune cose che sarebbe eh, utile eh, che ci fossero nel nostro modo di organizzare il lavoro. Quindi, allora, immaginiamo di poter avere un ambiente ordinato, organizzato, cioè di, di, che questa cosa sia possibile. Non è sempre così facile, ma eh, immaginiamo anche di poter usare gli strumenti che conosciamo Um, questo è una delle eh, diciamo garanzie che spesso si cerca di non perdere eh, per, nel, nel portare avanti il nostro lavoro, usare strumenti nuovi significa impararli e così via l'altro giorno parlando con eh, un'altra persona mi diceva, ah guarda io faccio formazione, il, eh, il grosso della formazione che mi viene ancora richiesta per il 98% di un certo ambito è su Excel, cioè eh, strumenti che sono noti eccetera ma dei quali si vuole approfondire perché non si vuole cercare altre strade. Eh, e l'altra cosa che in questo insieme ci piacerebbe trovare in maniera molto facile con un click è quello che ci serve nella maggior parte dei casi. Ma andando anche un po' oltre magari ci piacerebbe anche poter adottare la nostra organizzazione dei contenuti. Cioè ci sono prodotti nel mercato che ci permettono di organizzare tutto il nostro ambiente ma alla fine della fiera hanno sempre eh, una loro impostazione un loro schema di lavoro eccetera, che dobbiamo imparare, ecco che entriamo nel meccanismo di dover imparare altre cose nuove e la, eh, sarebbe interessante la possibilità di eh, cambiare questo modo di organizzare i contenuti quando lo vogliamo, quando abbiamo la necessità perché cambia il nostro tipologia di clienti o di lavoro che facciamo e così via. Allora altra cosa che eh, diciamo, è altro elemento fondamentale per l'attività di, di, di, di oggi, sostanzialmente, è la possibilità di poter portare tutto con noi. Voi potreste dire, certo, ma io mi porto sempre il mio bel computer, eh, ho tutto con me, ho il mio hard disk di copia, eccetera. Ma la cosa non sempre funziona e non sempre è così funzionale. Eh, quindi, poter avere tutto in maniera molto più agevole, a prescindere anche dal mio computer potrebbe essere una, un elemento aggiuntivo che facilita il nostro lavoro. Eh, vorrei aggiungere un elemento in più in, questa, in questo ragionamento che è venuto fuori anche dalle considerazioni di questi due giorni eh, di, di, dei vari interventi che sono stati fatti per sostanzialmente collaborare, cioè lavorare in team, lavorare con i clienti, eccetera. Eh, Lavorare con i nostri clienti, con i nostri partner, eccetera, è sempre più una realtà dei fatti e eh, questo ci, richiede, ci viene richiesto oggi di farlo sostanzialmente sempre più online, sempre più in condivisione di contenuti. Ecco che allora, eh, diciamo, ci possiamo effettivamente cominciare a spostare in, da, da un concetto che, diciamo, come letteratura, classicamente viene definito business to business, in cui siamo inseriti noi, è un qualcosa che dal mio punto di vista si sta cominciando a spostare in un'ottica che è di integrazione, business in business, cioè il mio, la mia attività è strettamente correlata con quella del mio cliente e quella del mio cliente comincia sempre più a essere correlata con la mia. Allora è utile che ci siano anche strumenti per poter gestire in maniera più facile questa collaborazione, questo scambio. Allora, cosa serve per farlo? Andiamo un attimo nella sostanza. Allora, sempre da quella indagine dell'anno scorso, fatta quindi in questo tipo, nel nostro tipo di mondo, il 97% di noi usa Gmail, quindi ormai è un dato di fatto. Se prendiamo le statistiche a livello nazionale danno il 121%, cioè eh, ognuno di noi anche a livello professionale, eccetera, ha più di una mail Gmail. Allora questo significa che noi abbiamo già, siamo già eh, titolati a utilizzare, perché la usiamo, eh, dei prodotti che nel mondo Google sono già disponibili. Molto spesso non li conosciamo, non sappiamo che ci sono nelle, nelle nostre disponibilità delle app. Uh, tutti magari siamo più abituati a usare il drive, Google Drive, mh, meno forse il, il uh, Google Sites, quindi quell'ambiente che ci permette di costruire uh, non i siti internet alla WordPress, ma ci permette di costruire degli ambienti che sono uh, facilmente uh, disegnati e tarati su quelle che sono le nostre esigenze. Questo con un uso un po' più accorto di altre applicazioni che ci sono nel mondo Google eh, il jamboard per fare condivisione di, di, di contenuti grafici eccetera ma altri, altri gli spreadsheet che sono stati più volte richiamati eh, la scrittura contemporanea la possibilità di scrivere in, ehm, diciamo, in, in tempo reale da, da più punti e da più persone in estrema eh, velocità e, e sincronismo sono effettivamente delle cose che possiamo usare e ce le abbiamo quindi nel cloud sostanzialmente ci siamo già tutti noi. Allora, cosa è possibile realizzare? Qui vi porto due o tre esempi, di diciamo sono delle schermate di, ehm, eh, diciamo, di, di, di un'applicazione che si può fare attraverso sites usando Google Drive eh, e usando le altre applicazioni che ci sono, eh, che... Sono state realizzate anche per qualche altro caso freelance, per piccole aziende, quindi non le grosse strutturate che si prendono i prodotti mega per gestire queste cose e sono cose che possiamo fare noi, ce le possiamo autocostruire sostanzialmente. Quindi eh, in questo esempio dico, questo è uno schema che uso anche per il mio lavoro, un po' a meno effetti grafici perché come al solito il calzolaio ha le scarpe bucate, però dico eh, io qui posso individuare quella che è la mia area di lavoro, il mio sito, la, la mia rete, cioè gli agganci diretti delle cose che vado a fare. Un menu che mi sono costruito perché è in base a quello che per me sono eh, diciamo, le cose importanti sulle quali devo lavorare. Eh, se prendo, questa è un'altra videata costruita sempre con, con sites, in cui dico io ogni giorno cosa faccio? Ogni giorno eh, ho, utilizzo questo tipo di strumenti eh, perché ho bisogno di, di, di gestirmi la mail, di videochiamare, di usare le pack, di, di usare l'ambiente Dropbox piuttosto che iCloud e così via, o di pianificare ognuno con i propri strumenti, che sia il, il trello, tutti quelli che sono stati citati oggi, ce ne sono vari e così via. Eh, quindi questo può essere uno schema che mi facilita, non devo più, eh, io dicevo prima il, il ragionamento del, del downshifting, perché sono in una situazione in cui dico l'età è tutto, eh, il, il mio sforzo per cercare di fare quello che devo fare deve abbassarsi il più possibile per cercare di concentrarmi nel nocciolo dell'attività che devo fare. Quindi non voglio stare lì a cercare, ah sì, questo ce l'avevo in questo link di qualche parte, eccetera. No, ce l'ho lì, visivo, clic e vado. Eh, altro ultimo eh, diciamo, eh, esempio di, di, di suggestione, così di soluzione, dico, se lavoro per progetti... Eh, mi costruisco una pagina dove ho i miei progetti principali e dove magari per ogni progetto che devo seguire, che mi dura un certo tempo, non una cosa che mi dura due giorni, eh, mi costruisco una pagina che magari condivido anche con il cliente, anzi posso costruirmi anche un mini sito con veramente diciamo 10 click quasi a volte nel senso che eh, in maniera molto facile e posso decidere di condividerlo col cliente e di dargli un'immagine eh, molto più personalizzata visto che stiamo parlando anche nei, nei vari interventi di eh, cercare di, di entrare in, in relazione molto anche cardio se vogliamo da un punto di vista di quello che è appena stato detto con il cliente ecco che io posso realizzare un qualcosa che poi do a lui per gestire le cose che deve fare con me. Eh, allora, eh, per citare qualche esempio, due, proprio rapidi, dico, eh, questi sono due casi effettivamente diciamo, messi in piedi, messi, allora dico, eh, l'esigenza di un viso che voglio organizzare tutti i materiali di uso frequente. Bene, sono state fatte delle pagine di catalogazione specifiche secondo il suo schema di lavoro. Voglio poter presentare le soluzioni in modo personalizzato al cliente, perché quando vado lì, non voglio, sì, guarda, c'è questo, eh, dopo, ah, però aspetta, aspetta, che questo ce l'ho su un altro punto, lo cerco nella directory e così via. No, questo diventa, diciamo poco bello anche con il cliente e, e diciamo da un'immagine un po' tra virgolette un po' più caotica allora in questo caso state facendo delle pagine sites proprio dedicate visibili al cliente eh, altra situazione in cui c'era proprio l'alternativa all'hard disk per accogliere tutto il materiale perché ho sempre limiti e poi c'è l'aspetto l'ho aggiornato non l'ho aggiornato, eh, altri aggiornamenti fatti, mi si pianta, mi si ferma sono bloccato, ecco Pagine per argomento con sezione drive dedicate dove tutti i miei contenuti sono in drive, eh, senza nessun problema. Avere casistiche rapide a portata di mano presso i clienti, quindi un set di, che non è solo il catalogo, ma un set di situazioni che posso usare presso il cliente, eh, come faccio ad averle già eh, sotto mano, eh, sezione casistiche con delle pagine fatte per tipologia di contenuto in base a quello che io sto andando a proporre quando vado dal cliente non vado a navigare chissà dove, vado lì, clicco, me lo sono già un po' preparato e vado allora qual è la differenza rispetto all'uso di quello che tanti di noi insomma, siamo abituati a usare, poi ognuno ha il proprio mondo i preferiti del browser, le directory, gli Evernote di turno, altre soluzioni che ci sono. Le possiamo continuare a usare, non c'è nessun problema, ma possiamo, eh, una, costruendo qualcosa di un po' più personalizzato e dedicato, adotto la mia organizzazione degli spazi, non mi fermo ai, ai, ai preferiti o altri schemi, leggo gli strumenti, che uso con i contenuti che voglio usare posso collegare una pagina con il filmato che devo che devo ehm, che devo andare a presentare ma anche con lo strumento che mi serve per fare degli interventi non solo delle presentazioni già pronto ho un'unica interfaccia di fatto quella che io ho bisogno e sulla quale mi trovo bene a lavorare ho tutto online questo non è da sottovalutare adesso vabbè, a livello italiano non sempre le, la, la connettività è, diciamo, gioca a favore, quindi possiamo trovarci in zone a volte poco coperte, ma ormai anche a livello mobile, insomma, più o meno si arriva dappertutto. E' è importante, lo cambio quando voglio e quando mi serve, quando cambia il mio set, quando non mi piace più questa cosa, quando organizzo in modo diverso il mio lavoro, lo posso cambiare. Allora, andando un, altro, un attimo oltre, è semplice, io dico di sì, adesso magari sono uno che ci lavora sopra, ma vi posso assicurare che eh, a chi ha cominciato a usare anche questo tipo di strumenti, superata la prima fase di, oddio, di cosa stiamo parlando, si va abbastanza, e quindi è necessario provare. Allora, molto in sintesi, cosa eh, Google Sites, per chi non l'avesse mai utilizzato, eh, ha ah, il grosso vantaggio di avere tutto in una palette, in questi tre immetti, pagine e temi, poi il grosso che viene usato è immetti e pagine, contiene tutto quello che ci serve. Lì dentro troviamo quei pochi elementi che ci permettono di costruire un sito, eh, di fatto stiamo parlando di siti che poi sono personali, riservati, sotto diritti d'accesso e così via, ma... Eh, dove posso eh, costruire quello che voglio, voglio renderlo pubblico o privato, lo posso decidere. È chiaro che ha un livello di grafica che non è quella che posso fare personalizzare con altri strumenti, ma è un compromesso tra semplicità di lavoro, velocità e livello grafico che posso ottenere. Ma per quello che vogliamo fare a questo livello direi che dal mio punto di vista è più che sufficiente. Google Drive lo conoscete molto meglio, quindi archiviare, condividere con gli altri ci permette di eh, stabilire chi deve vedere certe cartelle, certi percorsi, unito ai diritti di accesso che diamo su sites per vedere certe pagine o certi siti, eh, a quel punto abbiamo fatto non solo la nostra rete ma abbiamo fatto quella con i nostri, con i nostri diciamo, partner oppure con i nostri clienti. E anche qui in pochi clic sostanzialmente ci gestiamo il tutto. Qui stiamo usando strumenti che abbiamo. Allora, dobbiamo aggiungere qualcosa a, questa, uh, a tutto questo set. Io credo che in sintesi dobbiamo metterci un po' di organizzazione e quindi qui chi fa, eh, diciamo, eh, la professional organizer, diciamo, eh, dice bene che... Eh, se si ha un po' di organizzazione, si riesce a gestire efficacemente il nostro lavoro, dobbiamo cominciare a metterci un po' di organizzazione nelle cose che facciamo. Un pizzico di innovazione, cioè andiamo fuori semplicemente dallo schema di usare il mio computer, di usare quello che siamo abituati a, a che, che ci dà tranquillità. Anche qui usciamo un po', almeno all'inizio, un po' dalla da comfort zone in cui ci siamo abituati, ma basta un pizzico voglia di cominciare, quindi in certi momenti bisogna dire ok, adesso ci do un taglio e comincio a fare qualcosa, provo senza la paura di perdere nulla, perché vado a costruire. Ecco, l'altra cosa che suggerisco, e qui mi ricollego agli aspetti di gratis che già sono stati eh, ben eh, evidenziati, dal mio punto di vista, se parliamo del mondo Google, un account G Suite di quelli a pagamento, direi che è fondamentale non per la disponibilità degli strumenti, lo possiamo fare senza problemi con quello che già semplicemente la gmail diciamo ci, ci mette a disposizione ma il mondo della g suite a canone di, di, di pagamento che poi sono diciamo 120 euro all'anno cioè non stiamo parlando di cifre di chissà che tipo eh, mi permette di essere compliant con le normative con la privacy di avere il controllo di quello che sto facendo su quell'ambiente e non è un ambiente cloud pubblico quindi diciamo i dati che io metto là dentro eh, non sono scansionati da tutti i motori che vanno a vedere cosa c'è dentro per mandarmi pubblicità o fare analisi, di, sono dati riservati miei. Questo già diciamo l'intervento scorso lo, lo, lo citavo ecco, e, e ci tengo a riprecisarlo. In ambiente professionale valutate. Bene, la, non, non, non ci guadagno niente da, da Google su questa cosa, però dico, da un punto di vista di, eh, mh, proprio di sicurezza vostra e di trattamento del dato, è bene che questa cosa la consideriate. Allora, concludo con una proposta anche che è eh, questa. Dal, eh, dall'anno scorso, nel, sempre in quel eh, sondaggio che è stato fatto, è emerso che, a domande che erano state poste, il 75% in, nelle due forme molto elevate e, e abbastanza eh, vuole fare rete, ritiene che sia importante fare rete tra freelance per scambiare contenuti che siano di utilità comune sostanzialmente ehm, all'interno del, del mondo del, dei freelance. Allora, qui lancio questa proposta, cioè se siete interessati alla costruzione di uno spazio eh, peer to peer, quindi dove cioè, si può stabilire, anche ognuno di noi può stabilire chi deve vedere quei dati o quei documenti che metto eccetera, eh, costruire una rete dove possiamo mettere dentro le informazioni che riteniamo di utilità comune, eh, quindi diciamo, per avere questo ambiente di scambio allora dico questa cosa si può realizzare, si può realizzare anche senza costi iniziali perché basta un account eh, Google diciamo di quelli a pagamento e, e si può iniziare a fare. Allora è necessario però che eh, si sappiano quali sono le esigenze, eh, i desideri diciamo o le perplessità che eh, ognuno di noi potrebbe avere in questa cosa. Allora per capire se questa cosa è fattibile, se c'è un interesse effettivo, reale, eh, ho messo in piedi anche un questionario che eh, si può compilare, sono 5-6 domande niente più, che danno un po' un'idea di, di, di, di quello che si potrebbe fare, come si potrebbe farlo eh, e se c'è dell'interesse. Eh, allora, in tutto questo, se eh, diciamo, volete fare degli approfondimenti di esempi, eh, anche di, di, di, di cose di come sono stati realizzati, ci sono vari esempi che ho riportato collegato al mio sito, insomma questo è la, la ovinlab.it eh, Zubonet, troverete anche perché l'ho chiamata Zubonet, eh, Potete trovare un po' modalità, esempi di, di perché funziona così e, come, e cosa potrebbe venirne fuori e all'interno lì c'è proprio un pulsantone che dice vuoi compilare il questionario per la rete freelance se ritenete lo potete compilare da lì. Queste informazioni le trovate anche in un pieghevole che, è stato, che era inserito nel materiale che vi è stato consegnato. Quindi, diciamo in, in mancanza di questa informazione, la trovate con, sotto il materiale OBIN Lab. Io ho concluso, Grazie, vi ringrazio. Eh, sono... Grazie.